E' ritornati in un'altra sessione dedicata ai vostri studi, se non siete in questa cartella ci sarete nel prossimo oggi sono in compagnia di Hermes che non è in cabina, partiamo subito dal primo studio Clock Studio appunto Click the clock. ecco la mia postazione lavoro nell'ambito latinoamericano so che a livello di acustica mi mancano e basterà, ci sto lavorando comunque mi farebbe piacere i vostri consigli supporto da Verona lo studio si presenta con vari led impatto visivo, giusto per questo ti direi di cambiare il colore della scrivania sì, che... Sì più che altro sembra di stare tipo in una cabina dove devi giocare alla Nintendo Switch Ok per il resto niente male nel senso che sì ti mancano i trap dietro Sei molto accostato al muro mm. Dovresti spostarti un pochino Dietro c'ha le prese Eh, molto comunque sì classici neon da, da visione Che approvo? Io no Cavi un po' sparsi Se c'era mio fratello iniziava subito con le canaline <ride> Metti c'è una canalina Canalina Questo credo sia un preamplificatore appunto vedo qui un controllo V-meter Non riesco a capire se hai le HS5 o le 6 Sembrano le 7 Per una stanza piccola così Forse è un po' troppo Soprattutto se piazzata al muro Comunque è incavato Vedi Che ha poi le pareti Sì sì Sembra appunto Il studio vecchio no. Eh le HS7 O 5 che siano Comunque Stai attento a usarle lì Per il rimbombo Sulle 250 200, 200 Avrai Un ascolto Fasullo Questo qui è un controllo Vedrai Che ti switcha I vari ascolti Qui c'ha scheda audio E preamplificatore È importantissimo lui. lui è importantissimo Eh se non vuoi che. Cambiare appunto la scrivania, ma cambia il colore del fai prima. Il classico divanetto. Un divanetto in più lo metto in studio. Sì, no? sì, Ci sì, so. esatto. È ordinato come me, comunque. Sembra tipo la parte qui, quando fai così? Sembra un po' il mio call. parte di qua. Fa... Sì. later. Comunque, sì, dietro è molto ordinato lo studio. È come il mio. Che c è è che ha fatto i muscoli. È che c'è troppo muscolo. <ride> Cioè, comunque, raga, dovete tenere più ordinato, cioè... Tenere pulizia e ordine nello studio è il primo passo per essere... Cioè, la vostra personalità, alla fine. Sì, però non, non deve influire <ride> sull'ambiente, cioè, nel senso... Cioè, tua... lo studio, comunque sia, deve essere ordinato, perché al, all'impatto visivo devi avere tutto sotto controllo. Sì, sì. <ride> sì, sì. E il microfono. Mi cambierei pop oh, Sembra quelli che poi hanno l'elastico dietro che infili sopra il microfono. Lo cambierei, metterei quello proprio a spugna. Punterei un upgrade eh, del microfono, magari. Spugna! <ride> Niente. Ti dico, il primo upgrade che farei in questo studio qua è sicuramente il microfono. Metterei un doppio monitor per il controllo di mixer parti di registrazione, effettistica. Ti troverai un sacco meglio con due monitor rispetto a che uno. Quelle sono. Cioè, sono piccolezze, sì, perché... per rompere. Uh, guarda, c'è anche l'appoggio alle cuffie che sono uguali alle mie. Va bene. Dai, direi di passare al secondo: che è Michele Pasquali. Andiamola a vedere, impostazione che si presenta bella, minimale, L'appartamento sembrerebbe vero? Sì, sembra vero. più che altro tipo uno studio di un ingegnere degli anni Ottanta. Più che altro il discorso è che se entri qua dentro sembra più a livello di produzione, a parte vedo un sacco di strumenti e non di registrazione, anche se in realtà qui c'è un'asta portatile che entra sugli schermi, vari schermi, c'è un Apollo, una Twin mi sembra, e HS7 presumo, sono belle grosse, però, vari quadri insomma, però quella cassa lì vicino al tuo musicone non so quanto possa essere worth. Eh, il rimbalzo è comunque drastico. Sto guardando, che sembra tra l'altro più stretta di quest'altra. In prospettiva, cioè, sembra tipo tagliata. tagliata. Mi, sta, <ride> Mi taglio la <ride> cassa. La taglio. Non voglio dirvi di andare a casa e mettervi a tagliare lastre di pietra. Sì, allora, queste cuffie qua non ci mixare, innanzitutto. Anche se tutti ti dicono sono ottime cuffie per mixare, non farlo. Bellino questo, guarda. In caso comunque sia, fai un po' di insonorizzazione, soprattutto per il rimbalzo qua dietro, che sul termosifone non, non siamo d'accordo. Sono fighi, vedi, tutti i quadri che ha. Tante chitarre, tantissime chitarre. Bomba. Nulla, sì, è uno studio dove vai lì e non pensi al mondo esterno, però è ben diverso da uno studio di produzione ecco dove ti entri lì e dici ah sono in uno studio ma anche per te mentalmente dici ok mi rilasso mi fermo qua sono in un ambiente dedicato alla musica quella è un po come se fosse la tua cameretta no? Sì. È un punto di partenza che non è male chiunque vorrebbe una stanza così per cominciare. Esatto cioè per esempio tipo io che feci il passaggio camera... da quella che doveva essere camera mia Uh, studio, mm -hmm. la strutturai come se fosse un, uno studio vero e proprio. Poi ho dovuto metterci il letto. Già cioè, mettendoci il letto, non, non era avuto più una stanza dove io sto lì per la musica. Nel per la musica. Cioè, una no, stanza ho... dove la tua stanza il è. <ride> C'è il gatto. Insomma, era una stanza dove ci suonavo principalmente la tromba. Non... <ride> Scandola. Il terzo. Ce lo manda MyMet Ah vedi qualcosa ci dice lui Questo è il mio piccolo home recording Quindi registra non durerà ancora molto in quanto ho deciso di fare uno studio più elaborato con tanto di insonorizzazione e quant'altro. Ti descrivo in breve l'attrezzatura, vabbè. Cuffie aperte, Bayer dinamiche 990 Pro, cuffie chiuse AKG 52. Comunque ti consiglio di cambiare le Bayer dinamiche. Eh, prendi qualcos'altro per, per mixare, non vanno poi così bene loro. Anche se appunto c'è questa leggenda che sono fantastiche, no. Che da Audio Focusrite terza generazione, come mi dicevi la 25 tasti della Kai. Microfono SE Electronics X1A con tanto di aste e pannello riflettente. Sei dobbiamo un po' di Piatto. Mm Ho -hmm. fatto un giro di ascolti per il microfono che non conoscevo. Molto figo. Se lo utilizzi principalmente per chitarre classiche e voce. Stai molto vicino quando canti. O se no, se ti allontani, già inizia a diventare finto come suono. Dai, te un primo impatto visivo. Impatto visivo? Disordine. Disordine. Tutto storto. Cioè, vedo tipo. Sì, sì, sì, sì, sì. vabbè, le casse devono stare così, l'unica cosa no, che no, dico, non le casse, le casse okay, certo. la, la scheda audio, il cuscinetto, bello il mouse, mi piace un sacco, <ride> però mi piace il led viola che contrasta con il mi piace questo jack, <ride> Allora, tutto sommato non c'è insonorizzazione E l'hai detto, cioè nel senso è uno studio che poi dovrei smantellare, va bene Le casse, le Rocky non sono male Non sono male, magari se poi cambi studio Un ascolto migliore cambiali anche le casse uh, La Scarlett abbinata a quel microfono va più che bene Ti consiglio di mantenerle quelle due per adesso Se vuoi investire in altro Che a questo punto hai più bisogno, sì, effettivamente di, di un'acustica Rispetto che di attrezzatura Secondo me devi cambiare le cuffie Perché se ci mixi non va bene Anche per perché le altre che mi hai citato sicuramente sono per, per registrare. Ok, microfono comunque sia tutto molto compatto con cuscinetto dietro, giusto perché sennò riprendi troppe disturbi di stanza. Ha senso quello che vuoi fare di cambiare un po' l'insonorizzazione. Te la provo. Avanti, Nicola Catullo, vediamo cosa mi racconta lui. Il mio obiettivo è quello di migliorare l'impianto audio, che non è sufficiente nel mio home studio. Sì, mi piace suonare, ma eh, infatti veloce un sacco gli strumenti. Allora, sì. C'è un sacco di strumenti, se ti ricolleghi in una Focusrite che va al PC, hai un sacco di disordine. È un musicista. Devi essere pratico e non tecnico, quindi che te frega. Magari comprati una scrivania. Sembra tipo i carrellini dell'ospedale. <ride> sì, cambierei gli ascolti. Assolutamente sì. Non, no. non ci siamo proprio. Lo schermo è molto anzianotto. Vedo per adesso: se fanno sì, il loro il dovere, a parte gli scherzi, Suoni E quindi ti interessa il giusto. Però vedo che hai già comunque un obiettivo puntato, focalizzato di cambiare le cose giuste. Valuta la cosa di prendere una scrivania. Anche con 20-30 euro le trovi usate. Te le porti a casa. Sistema un po' i cavi qua dietro. qua Tanto se pigli una scrivania. Già questa la sistemi sulla scrivania. La scheda. Rosso è giallo, se stare un po' di Penso che magari sia una stanza abbastanza piccola. Eh, vedo, vedo è che tutto, è tutto concentrato. Eh, lì. Vedi qui sono loro. Quindi, cioè, però ci sono anche dei di po'. Anche perché la serenze già occupano, nel ah, sì, senso, sì. voglia di dire e nulla. Poco da dire qui. Sì. Hai, hai già comunque in testa di fare le cose giuste. Eh, voglio un prima e dopo. Sicuramente farai un ottimo lavoro. L'ultimo. Ce lo manda. Non ci credo. Sirem. Sirem. Sire. E vediamo cosa dice. Sire. Sirem. Scusaci. Figo. Bella. Bella. È uno che sa scattare comunque, eh. Molti chitarristi comunque. Poi ah, è anche insonorizzata piuttosto bene questa stanza. Pannelli a livello proprio. Sì, de. de, de, de, de, de, de, de della faccia del microfono. Oddio, non, non mi convince tantissimo sto telo. Oh, ok. Vediamo da qua. Quindi questo è con Windows. E di qua parte poi la sua postazione vera e propria. Eminem. Ok, allora dice... DJ... Tutte le scrivanie comunque... Retro... Utilizzate. Impianto Sony e lui, questo qua... Poi c'ha... Loro... Non riuscirei a orientarmi in questa postazione... Troppa roba, no? Il rosso del fonoassorbente con il nero... Tutto questo... Movimento... Vabbè, c'ha la tastiera, però c'ho alla fine dove la mette, se no... Comunque scatti bene... Fai delle belle foto... Bello il pannello... Questo qui è quello proprio che è fatto doppio... Che copre anche di lato... Sì, condivido il fatto che sia molto caotico, però... Cioè, alla fine che li vuoi dire. Cioè, lo spazio è quello, le cose servono. Assolutamente sì. Cioè, gli upgrade è... compri una scrivania più utile, con più piani. Come... Poi sì, il fatto del rosso, magari, se, se ci stai veramente tanto, abbiamo capito anche noi che ti scombussola il cervello proprio. Cioè, anche noi arriviamo... abbiamo arriviamo allo studio eh. rosso, esatto. È durato poco. Pops, è durato. sì. 5-6 mesi poi via sì sì nemmeno poi abbiamo fatto questo quindi. più sei chiaro di impatto più lavori bene anche qua se avessi avuto magari una schivania vedi tutta bianca ti collocavi meglio le, le, le casse le vedevi meglio era tutto molto Però più vabbè per carità cioè ognuno c'è anche la sua personalità assolutamente ognuno per colori, assolutamente sì eccetera cioè se uno è tranquillo col rosso che gli ricorda il sangue perché è un violento vabbè se fa rock puro non male alla fine perché comunque si sì, ha molti strumenti e alla fine conta la qualità e non la la postazione, no? capace, hai visto con tutto quello che ha, il microfono è gestito veramente bene. Vedo che l'ambiente qui è trattato a dovere, Chere, quindi Che figata! Vedi qua, entri in studio, vedrai, zona play, ma una bella zona play tra l'altro. Ma poi c'è Piano di giochi, fantastico. Cioè, io verrei nel tuo studio solo per la PlayStation. Sì, la nuova è la nuova Moba. Mi piace il legno, cioè il contrasto del Sì, legno. È vero. Mi piace tantissimo. Molto veramente molto bella sta stanza. I LED che ne dici? Guarda, i red, allora, non lo so, mi piacciono. Boh, forse mentre si è di registrare, forse danno... Un po Io l'avrei tenuti solamente, vedi che... Tagliati qui Vabbè ovviamente se potevi tagliarli lì Che il led non può tagliarli dove vuoi Cioè che arrivassero fin qua e fin qua Niente Anche per oggi abbiamo chiuso Con le postazioni Io vi ricordo che se volete mandare le vostre postazioni Basta Vi lascio anche il link qua sotto Brucalifocontest.gmail.com Per mandare bit da mettere in questi video Anche in altri dove ho bisogno comunque di Non Faccio più vlog robe così Brucalifocontest.gmail.com Li scelgo tutti Un saluto Un saluto da parte di... Lalla. Hermes. Vi ricordo che potete lasciare un commentino qua sotto, mettere mi piace, insomma, seguirmi, seguirlo. Hermesito. Raga, su seguitemi Instagram. su Instagram che voglio diventare influencer.